Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso Vi faccio vedere un po' quello che ho fatto quest'anno come semenzaio casalingo Siamo all'inizio di febbraio questo l'ho cominciato a realizzare che era metà gennaio ma l'ho messo in funzione solo a fine gennaio adesso è in funzione a ciclo pieno manca ancora qualche plateau, qua ce ne sono soltanto due peperoncini e peperoni gialli e verdi dovrei aver già pubblicato il video la settimana scorsa sulla Germi Box che è questa e da qui poi ho trapiantato i semi qui nel nei vari plateau per chi non avesse visto il video di qualche settimana fa si dovesse chiedere cosa sono queste palline bianche queste perlite è una roccia Vulcanica che dà leggerezza al terreno, dà ossigeno alle piantine ed evita il ristagno idrico, che è un po' quello che succede a tutti perché si, si tende a dare un po' troppa acqua e le radici marciscono. Quindi in questo modo arginiamo un po' il problema. Comunque vi rimando all'altro video se, se siete interessati. Costa poco, è inerte, è un buon investimento. Allora torniamo a noi, questa è la mia situazione. Siamo in una stanza dove ho 16 gradi circa per i peperoni e i peperoncini non bastano, occorrono intorno ai 23-25 gradi. Per la Germi Box, se avete visto il video scorso. Ho fatto in modo di avere 28 gradi fissi qua sotto tramite il modem, il router, quello che abbiamo tutti in casa, e in 6-7 giorni ho visto le prime radichette di molti di questi semi. Quindi occorre veramente una temperatura elevata, costante. Ecco perché vi sconsiglio il termosifone, perché dà una vampata troppo violenta per poche ore, poi di notte scende, quindi non gli fa bene al seme. E... Per avere una situazione costante, qui nella mia, nel mio piccolo semenzaio casalingo ho utilizzato di nuovo il, il filo, il silicone riscaldante col suo termostato. Adesso mi avvicino, vi faccio vedere un po' tutti i particolari. Questo l'avevo già utilizzato 3-4 anni fa. Questo è il, il suo termostato, si imposta alla temperatura, costa una ventina di euro. È un buon investimento io non l'ho mai cambiato, sempre, è sempre lo stesso io in questo caso ho impostato 24 gradi il sensore suo l'ho messo in immersione dentro una, un alveolo che ho fatto da poco, quindi lui è sceso di temperatura, mi rileva intorno ai 18 gradi piano piano, piano, piano salirà fino ad arrivare a 24 gradi e manterrà la temperatura costante il consumo in potenza del, del cavo riscaldante è di circa 80 watt sono tanti però tenete conto che una volta che raggiunge la temperatura poi è un acceso spento acceso spento quindi in realtà non consuma 80 watt all'ora ne consuma molti di meno all'inizio giusto per arrivare alla temperatura disposto qualche alveolo vi faccio vedere come l'ho posizionato vi scrivo poi in sovraimpressione la lunghezza del cavo tenete conto soltanto che per i primi 50 60 cm lui non scalda quindi conviene lasciarlo fuori perché non serve a niente io ho fatto così ho fatto doppio ogni alveolo a due giri di cavo è bollente adesso misuro la temperatura il cavo misura circa non lo vedete 47 gradi quindi ogni alveolo ha il doppio riscaldamento e questo è ciò che riguarda il riscaldamento degli alveoli ora arriviamo all'illuminazione se non usassimo una lampada led artificiale cosa succede succede che abbiamo la temperatura le piantine vengono fuori solo che poi non hanno luce o non ne hanno abbastanza non ne hanno di qualità e cominciano a diventare alte si allungano tantissimo uno pensa che le cose stanno andando bene in realtà stanno filando da lì a poco moriranno perché il peso farà piegare le farà morire questa è una lampada l'ultima che ho acquistato dell'agnello vi ho mostrato il video un paio di settimane fa è una gran bella lampada prima di queste utilizzavo quelle a bracci che ne ho ancora e probabilmente le utilizzerò ancora sul resto del mio semensaio casalingo però questa già con cui, così com'è riesco a soddisfare due plateau alzandola riuscirei a soddisfarne forse un altro non mi soffermo sulle caratteristiche tecniche di questa lampada ve ne avevo già parlato in ampiamente vi dico soltanto che adesso è al mio come luce perché se alzo un attimino la luminosità va in interferenza con la videocamera ok ecco vedete e quindi voi vedreste tutte queste onde scomode quanto deve rimanere accesa la lampada almeno 16 ore al giorno per fare questo dal momento che lei non ha un temporizzatore interno non ha un programmatore Forse questa è l'unica pecca di questa lampada qui, a differenza di quelle a bracci dove si poteva impostare 4, 8, 16 ore se non sbaglio, questa non ha quel tipo di programmazione. Ho semplicemente collegato la spina a un programmatore meccanico, costano 8 euro su Amazon, poi vi faccio vedere qua sopra l'immagine, e con quella imposto 14, 16 ore al giorno, adesso dipende un po' dalle situazioni. Dal mattino alla sera arriva all'orario di spegnimento si spegne tutto il mattino si riaccende in automatico sempre con la stessa impostazione ho messo per la prima volta l'ho visto su instagram da un amico e mi è piaciuto per avere un po più di rifrazione della luce ho rivestito le pareti di carta d'alluminio serve non serve l'ho fatto è una cosa in più non mi perdo la luce che si riflette contro le pareti la lampada l'ho fissata semplicemente ecco qui a un paletto di legno che ho fissato a una mensola in questo momento in casa ho 14 gradi e mezzo perché gli scaldamenti sono spenti mi avvicino faccio vedere eccolo lì e ho il 50 di umidità qui dentro poi quando partono gli scaldamenti arrivo a 16 gradi e mezzo circa non è una stanza che non si utilizza e quindi la tengo così allora questo prato l'ho messo questa mattina Mentre quel prato lì ce l'ho da una settimana circa, 8 giorni. Vi faccio vedere una cosa, ecco se lo vedete, abbiamo il primo germoglio, abbiamo uno qui, uno lì. Questi sono peperoncini, che ho salvato lo scorso anno, e anche qui per esperienza vi dico che una volta al giorno va data una spruzzata d'acqua, perché tende ad asciugarsi molto. Avete visto, arriviamo quasi a 50 gradi col cavo riscaldante, quindi è un attimo, però guardate quanti germogli stanno venendo fuori. Questa semina l'ho fatta, l'ho scritto dall'altra parte il 30 di gennaio. Sono passati circa 9 giorni. Sempre a titolo di paragone, 9 giorni per avere 8-9 giorni per avere i semi per avere le prime radichette con i peperoncini messi a bagno però in camomilla per 48 ore 6 giorni nella germi box non messi a bagno messi direttamente nella germi box come avrete visto nell'altro video quindi si guadagnano 3 giorni circa sono sciocchezze 3 giorni però giusto per saperlo uno si può regolare in emergenza sappia che con la germi box i tempi si accorciano di un terzo l'ultima cosa ovviamente se la lampada rimane accesa 14-16 ore al giorno il cavo riscaldante non si spegne mai. Quindi il termostato l'ho collegato direttamente alla corrente di casa, alla presa elettrica, non ha alcun programmatore, la programmazione se la fa da solo una volta che arriva a temperatura. Per arrivare a temperatura impiega anche un'oretta, dipende un po' da quanto è freddo l'alveolo, ma una volta che raggiunge quella temperatura lì lui oscilla sempre tra 23,8, 24,2 e quello il suo range. Se non ci basta possiamo aumentare, lui arriva fino se non sbaglio a 30 gradi bene dai ci teniamo un po' a mostrarvi il setup di quest'anno l'illuminazione in questa stanza non è un gran che mi dispiace però il focus è questo e quindi tutto il resto passa in secondo piano bastano veramente pochi metri quadri io qui posso metterci un altro alveolo poi posso mettere delle vaschette ogni alveolo ho una o due piantine quindi voi tenete conto che qua un centinaio di piante subito così senza grosse difficoltà. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video se vi ho dato un'idea potete mettere un like in su, se no lo mettetelo in giù va bene lo stesso. Trovate qui nella descrizione i link di tutti i componenti che ho utilizzato dal termostato al cavetto riscaldante alla lampada, la lampada se vi interessa se acquistata attra attraverso il link che vi do che è un link affiliato, però risparmiate il 10% subito, che non è poco rispetto ad Amazon, Amazon è più caro rispetto al produttore stesso. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.